Oggi siamo con Gabriele Mandolesi del Movimento Economia e Felicità. Gabriele ha parlato qui in questo pomeriggio allo Piano Lab sulla campagna Slot Mob. Ci puoi raccontare un po' che cosa hai condiviso con tutta questa sala che ti ha ascoltato con tanta gioia e passione? Sì, è stato un momento molto bello. Allora, ho parlato della campagna slot mob, che è una campagna promossa in maniera spontanea da un'ottantina di associazioni, il cui obiettivo è quello di premiare come consumatori quei bar che hanno fatto la scelta etica e anche antieconomica di togliere le slot machine dai propri mm -hmm. locali o di non averla mai. Quindi noi con questo gesto c'è cioè quello di trovare un bar e andarci a fare colazione in 300, 400 più persone possibili, regalargli un bigliardino e passare una giornata tutti insieme, vorremmo semplicemente dire a questi esercenti, riconoscere la loro scelta, premiarli come consumatori e speriamo di portare altri bar a fare la stessa scelta. In quante città? Al momento, è... al momento sono più di 15 città, però io penso che a breve aumenteranno in maniera notevole. Beh, fateci sapere. Certo. Beh, e poi un'ultima domanda, che, che ci dici di Loppiano Lab? Cos'è stato per te partecipare a questo laboratorio? Ma intanto Loppiano Lab e l'economia di comunione sono fra gli aderenti allo Slot Mob, quindi parteciperanno in maniera attiva, quindi mi sembra anche importante condividere con loro. E poi direi che è stata una bellissima giornata di condivisione, di incontri per costruire informazioni e per partecipare anche per donare, per sostenere la campagna, si può andare su Facebook cercando la pagina SlotMob e sul sito di Next Economia. Grazie. That's a good